pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati vedrai miracoli se crederai il tema appunto di questa domenica è proprio quello della fede a che serve credere cosa apporta alla nostra vita vediamo in particolare due punti primo punto credere apporta maggior stabilità e sicurezza interiore Partiamo da una constatazione. Tutti abbiamo affrontato, e magari stiamo affrontando, momenti difficili, come sofferenze esteriori o prove interiori. Sofferenze esteriori, la guerra, la pandemia, una malattia che arriva all'improvviso, oppure prove interiori, la difficoltà a vincersi in un determinato peccato, a sopportare una situazione, ad amare una certa persona. Situazioni che, insomma, non si risolvono immediatamente e che potrebbero portarci a gridare a Dio, «Ma perché non intervieni? Perché permetti che perduri questa situazione?» Ecco, è il grido che cogliamo nella prima lettura di domenica, tratta dal profeta Abacuc, che davanti al dramma del popolo di Israele, che sta per essere sconfitto dai caldei, che si sono rivelati un autentico flagello, si rivolge al Signore gridando «Ma fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione?» Qui ritroviamo tante delle nostre grida. Ecco la bellezza della parola di Dio. Ci ritroviamo in essa e lei parla al nostro cuore. Il profeta dunque grida al Signore. Non è blasfemo. Interroga Dio. Cerca un perché. E qual è la risposta di Dio? Anzitutto si fa carico di questo grido. Non rimprovera il profeta dicendogli «Stai zitto, come osi!» No, se ne fa carico. Dio conosce il nostro cuore, il tuo cuore. Sa cosa soffri le pene che provi, le lotte che vivi, lo sa e sta dalla tua parte. Si è schierato totalmente dalla nostra parte in Cristo, salendo sulla croce per noi, facendosi carico del nostro rifiuto, dell'abbandono. Qui c'è qualcosa di profondo. Vedete, quando qualcuno grida a Dio, e possiamo essere noi i primi, spesso la mettiamo subito sul piano del giusto o dello sbagliato. Quante volte abbiamo cercato di silenziare chi è arrabbiato con Dio? ma tranquilli, Dio ha le spalle abbastanza larghe per sopportarci, sa bene che a volte affrontiamo situazioni difficili e coglie l'aspetto più profondo. Quel grido esprime una ricerca. Può essere la ricerca di un perché, la ricerca di senso appunto. Ecco, in fondo stiamo cercando lui. E quella ricerca, a volte combattuta, che assume le tinte di una lotta, potrà condurre ad un incontro più vivo, più vero, più profondo, portando la persona ad un più libero affidamento in Dio che è foriero di una grande pace. Dunque la risposta di Dio inizia facendosi carico del nostro lamento, come un padre che vuol stringere in un tenero abbraccio il figlio o la figlia che piange. «Non solo», continua Abacuc. «Il Signore rispose e mi disse, «Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette». «Essa attesta un termine, se indugia attendila» perché certo verrà e non tarderà, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Il Signore è come se dicesse, tranquillo, io intervengo e a suo tempo il mio piano si realizza. Tu intanto fidati di me, poggiati su di me. Soccombe chi non ha l'animo retto, chi non sta davanti a Dio nella giusta posizione, chi pretende di dettare lui i tempi e le soluzioni, e non lascia fare Dio a Dio. Invece il giusto vivrà per la sua fede. È molto bello perché in ebraico il credere viene dalla radice Aman che indica il poggiarsi su qualcosa di stabile, di sicuro. Ecco, tu puoi essere saldo nonostante il maremoto che hai attorno perché ti poggi su di lui. Che è roccia eterna! Non a caso uno dei simboli della fede è l'ancora. Pensate ad una barca sballottata dalle onde del mare, ma ancorata al fondo del mare. Io posso essere sballottato qui e lì da sofferenze esteriori e prove interiori, ma essere saldo perché sono ancorato in Dio. Magari non tutte le cose andranno come vorremmo, ma chissà, forse proprio grazie a quelle situazioni potremo diventare persone migliori. Avere fede e fidarsi di Dio anche quando non tutto è chiaro e abbandonarsi fiduciosamente anche quando ci assalgono l'ansia e le paure. Ci sono persone che si bloccano per cose piccole, che alla prima difficoltà vanno a pezzi, e ci sono persone che vivono con fede in mezzo ai problemi, che attraversano difficoltà con una pace infinita, non con chissà quali miracoli, ma con il miracolo quotidiano di un amore che non si arrende. Facciamo un secondo passo fermandoci alla prima parte del Vangelo credere dilata la nostra capacità d'amare. Non vi sono solo prove e sofferenze miei cari, vi è anzitutto la nostra bellissima chiamata ad amare, a dare la vita, a perdonare. Ecco il Signore Gesù ha appena parlato ai discepoli della necessità di perdonare sempre. I discepoli davanti a queste parole si sentono piccoli e cosa chiedono? Signore accresci la nostra fede. È quella percezione di insufficienza, di incompiutezza davanti a Dio che tante volte percepiamo. E può condurre alla sfiducia di poter fare ciò che Dio ci chiede, che sia rispondere ad una sua chiamata particolare, continuare ad amare il marito magari un po' assente o la moglie un po' pesante, perdonare una persona. Qual è la risposta di Gesù? Se aveste fede quanto un granellino di senape potreste dire a questo gelso sradicati e vai a piantarti nel mare ed esso vi obbedirebbe. Il problema, miei cari, non è la quantità ma la qualità. Il punto non è avere una fede grossa, è averla. La fede non è qualcosa che esiste in sé, non è qualcosa da possedere in misura più abbondante, non è una capacità individuale da accrescere. La fede è una relazione di fiducia con il Signore e adesione personale a Lui che coinvolge tutta la persona, una relazione chiamata ad avanzare, ad approfondirsi nel tempo, diventando comunione di vita. Mi fido di te, dunque mi appoggio su di te, seguo quello che tu mi dici. Gesù la identifica con qualcosa di piccolo, di apparentemente insignificante, eppure così potente da sradicare i gelsi, fuori metafora di permetterti atti d'amore straordinari e di superare prove umanamente impossibili, cioè saremo resi capaci di affrontare vittoriosamente anche quelle sfide più complesse della nostra vita, perché perché vedremo all'opera Dio in noi, la sua potenza in noi. Ecco ricordo una bella espressione che disse una ragazza che davanti ad una situazione difficile pregava dicendo Gesù io non riesco, vinci tu in me. Ecco che bella questa espressione signore, vinci tu in me. Potremmo fare cose grandi se siamo uniti a Cristo, a lui che è capace di tirar fuori i figli di Abramo dalle pietre, di fare dei peccatori più incalliti, i santi più grandi. A Dio nulla è impossibile. A tal proposito mi viene in mente la bellissima testimonianza di Corrie Tenbaum, donna olandese sopravvissuta ai campi di concentramento che nel 1947 raccontava la sua testimonianza a Monaco in una chiesa, parlando proprio del perdono dei peccati, dicendo «Quando confessiamo i nostri peccati, Dio li getta nel più profondo degli oceani e spariscono per sempre». Al termine dell'incontro tutti se ne vanno e lei vede avvicinarsi un uomo, soprabito e cappello marrone. Lui non la riconobbe, lei sì. Era uno dei guardiani del campo di concentramento di Ravensbrück, dove lei e sua sorella erano internate. Alla memoria le tornarono scene micidiali, rivide il grandissimo locale con le luci violente che piombavano dall'alto, la vergogna di passare nuda davanti a quest'uomo... Ora era davanti a lei, che le porgeva la mano e le disse un bellissimo messaggio, sorella. Com'è bello sapere che tutti i nostri peccati sono nel fondo del mare. E lei diceva, e io che avevo parlato così teneramente di perdono, piuttosto che stringere quella mano, iniziai a frugare nella mia borsetta. Nel suo discorso ha citato Ravensbrück, stava dicendo. Io vi sono stato come guardiano, ma dopo sono diventato cristiano. So che Dio mi ha perdonato le cose crudeli che feci allora, ma vorrei udirlo anche dalle sue labbra, sorella. E di nuovo mi tese la mano. Mi può perdonare? E io stavo lì, i cui peccati devono essere continuamente perdonati, e non riuscivo a perdonare. Mia sorella era morta in quel posto. Passarono pochi secondi, ma a me sembravano ore. Mentre lottavo con la cosa più difficile che avessi mai dovuto fare, perché dovevo farlo, lo sapevo. Conoscevo non soltanto il comandamento di Dio, ma soprattutto ne avevo fatto esperienza del suo perdono e della potenza del perdono. Dopo la fine della guerra avevo aperto una casa in Olanda per le vittime della brutalità nazista. Quelli che erano in grado di perdonare i loro antichi nemici erano anche capaci di ritornare nel mondo e ricostruire la loro esistenza, qualsiasi fossero le cicatrici fisiche. Quelli invece che alimentavano la loro amarezza rimanevano invalidi. Era una cosa così semplice e così terribile e io stavo lì davanti a quest'uomo col freddo che mi stringeva il cuore. Ma il perdono non è un'emozione, il perdono è un dono ed è un atto di volontà e la volontà può funzionare indipendentemente dalla temperatura del cuore. Gesù aiutami, pregai silenziosamente, posso alzare la mia mano, questo posso ancora farlo, tu fammi avere il sentimento e così posi la mia mano in quella attesa verso di me. E quando lo feci avvenne una cosa incredibile, una corrente partì dalla mia spalla, scese lungo il braccio e balzò nelle nostre mani congiunte e quindi questo calore risanante sembrò scorrere attraverso tutto il mio essere facendo sgorgare le lacrime nei miei occhi ti perdono fratello gridai con tutto il mio cuore per un lungo istante ci stringemmo le mani l'ex guardiano e l'ex prigioniera non avevo mai conosciuto l'amore di dio in modo così intenso come allora mi rendevo conto che non era il mio amore. Avevo tentato e non avevo avuto la forza. Era la forza dello Spirito Santo, come riportato in Romani 5,5, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è dato. Cari fratelli e sorelle, se siamo aperti al suo amore e disposti a donarlo, vedremo la sua potenza all'opera nella nostra debolezza. Chiediamoci allora, quali sono i nostri gelsi interiori? Quali sono quelle situazioni difficili che affronti, che ti chiamano ad abbandonarti con più fiducia e intensità nelle mani del Signore? Ponigliele davanti, con fiducia, desideroso di fare la sua volontà. E sì, certo, vedrai miracoli se crederai che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!